Carissimi, è Natale, finalmente ecco, siamo giunti al traguardo, potremmo dire, anche se non si tratta mai di un traguardo, perché poi dobbiamo camminare sempre. Ecco Sono qui eh, gli elementi più importanti della tradizione, l'albero di Natale, un piccolo presepe con un bambino Gesù molto particolare, che ci rimanda proprio alla verità della sua natura pienamente uomo, pienamente Dio. È un vero e proprio bambino che, che dorme, che piange. Ecco, penso a un bambino che fa la ninna, e permettetemi, fa la cacca e vuole fare la pappa. Ecco, non è in questo senso che voglio sminuire, no? Ma è Dio questo ha voluto. Ha voluto entrare nella nostra vita con questa gradualità, con questa intensità, condividendo tutto di noi. Un bambino come tanti, anzi potremmo dire che si è manifestato addirittura forse peggio degli altri, nella più assoluta povertà, come sappiamo, nella umiltà di una stalla, di una grotta in mezzo agli animali, in mezzo a quelle situazioni di precarietà. E questa povertà che veramente ci stupisce, questo amore di Dio, come dice Sant'Alfonso, no? è un Dio che è il padrone di tutto, è il creatore di tutto, tu che sei il creatore non hai panni, non hai fuoco, non hai quel calore, non hai quelle attenzioni che ogni bambino dovrebbe avere, e ha scelto di essere un bambino perché di fronte a un bambino ci stupiamo tutti, è un linguaggio universale, chi, chi rimane indifferente di fronte a un bambino che piange, a un bambino che sorride? è un linguaggio comprensibile a tutti. Ha voluto essere così, un bambino, un bambino da prendere tra le braccia, da custodire, da accogliere, da amare. Pensate che anche quelle persone che col tempo eh, si ammalano, gli anziani che perdono un po' il senso della, della realtà, quando sono di fronte ad un bambino che piange, che sorride, subito ecco, sentono di doversi coinvolgere, si sentono coinvolti immediatamente, il bambino stupisce, il bambino colpisce dritto al cuore, ma non si tratta di un bambino qualsiasi, si tratta effettivamente del figlio di Dio, è il verbo di Dio dice Giovanni che si è fatto carne, tutti accorrono ma sono i poveri, sono i più piccoli, sono gli esclusi, sono gli emarginati, quelle categorie strane, lontane dalla città ad accorgersi per primi, ad rispondere all'invito degli angeli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ecco. Il canto degli angeli richiama, attrae questi uomini, queste donne, dalle loro tuguri, dalle loro realtà povere. Poi saranno anche gli altri, ricchi e potenti a riconoscerlo, come sappiamo bene. E allora siamo qui nel 2020 a fare Natale, a ricordare il Natale di Gesù e, e certamente anche con un cuore un po' imbaragliato a causa della pandemia e di tutte le conseguenze derivanti da essa, un Natale forse così, un più austero ma senza dubbio non privo di gioia perché la gioia viene da sapere che Dio ci ama nonostante tutto, anzi paradossalmente ci viene data la possibilità di andare al nocciolo di andare al centro del mistero del messaggio cristiano Dio ci ama e viene in mezzo a noi viene a fare festa con noi, noi gioiamo della sua presenza questo Natale è vero eh, ci fa mettere in qualche modo il sale sulle ferite come si dice soprattutto quelli che soffrono di più noi a natale no, pensiamo a coloro che rimangono soli e probabilmente quest'anno qualcuno rimarrà ancora più solo ma non deve avere paura perché il Signore che è il sole invicto, Gesù il sole invicto la luce che viene dall'alto porterà ancora una scintilla una luce nel cuore anche in mezzo a tante tenebre egli sarà la luce che ci conduce, la luce gentile che ci rincuora che rischiara le tenebre, anche le tenebre dei nostri peccati, che rischiara ecco, la nostra vita, che rende calda la nostra vita. Lasciamoci guidare da questa luce e facciamo Natale, facciamo un vero Natale, quest'anno forse lo vivremo in maniera più autentica e profonda, chissà veramente che non, questo non accada per tutti. Buon Natale a tutti, buon Natale e portate a coloro che incontrate la gioia di aver incontrato un bambino, un bambino che dorme, un bambino che piange, un bambino che ti sorride e che ti dice che la vita è bella, che la vita è un dono suo, che è un dono di Dio e va custodita e va amata sempre, in ogni caso e in ogni situazione per tutta l'umanità sempre vi è questa opportunità di vivere la vita e di testimoniare la gioia dell'incontro con Cristo a tutti. Buon Natale.